Pronto? Ciao, bello, come stai? Tutto a posto? Bene, bene. Senti, ma stasera ci stai a venire Modern? No... No... Vabbè, vabbè, dai, tranquillo. Senti, eh, te stavo a dire, ma te che mi consigli di portare? Perché da un po' che non gioco contro però, boh, stasera non è che mi andava molto. Stavo a pensare a qualcosa di un po' più aggressivo, un bel lagro. Eh sì, mossa andare un sacco forte tritoni. Oppure anche a portare affini di. No eh. Mm. Twin dici? Eh, ma lo sai, non c'ho la side per quel mazzo. Se no un altro. Un altro combo. Magari un po' più inaspettato. Tipo. Boh, nauseam o. Shift. Eh. Mm, si, hai capito no junk, è da un po' che non si vede. Quello c'è cioè, un bel mazzo, c'ha cioè, risposte contro tutto. Ah. Mm -hmm. Sì, sì, capito, capito. Se no, non Ah, sparo, dici? Beh, effettivamente con quello non te sbagli mai. Ah, sì, sennò qualcosa di fuori meta. Sì, mo mi è fatto venire in mente una bella idea, ma ci penso. Grazie per il consiglio. Eh... Pronto? Oh, ciao. Ma lasciamo perdere, guarda, lasciamo stare. Sì, sì, alla fine ha portato, come hai consigliato tu, un mazzo fuori meta, ma lasciamo perdere, guarda. Mi è andato, bah, una cosa vergognosa. Ma sì, sì, ho beccato il proprietario e... ma mi ha squalificato. Eh, sì, mi hanno squalificato, che ci posso fare? Eh, te posso dire? No, guarda, sì, assurdo, assurdo, guarda, assurdo. Perché dici? Ma secondo me gli ha cosicato troppo che del secondo turno gli ho fatto Drago Bianco o Blu non sapeva come cazzo rispondegli. Ciao a tutti amici di Clonaca Nerd, volevo augurare buona estate a tutti gli iscritti e a ringraziarli per averci aiutato a crescere in questi mesi e volevo anche ringraziare nuovamente la pagina Traduzioni Magic The Gathering ITA che continua a condividere i nostri video e a permetterci di fare un sacco di iscrizioni e di visualizzazioni e vi linko il sito della pagina qui sotto, passateci per un like e per vedere le vignette che postano, anche i bellissimi articoli sul gioco Magic The Gathering e vorrei anche ringraziare sempre su Facebook il gruppo Youtuber emergenti, conosciamoci ed espandiamoci, in particolare tutti gli Youtuber di gruppo che in questi ultimo mesetto mi hanno aiutato tantissimo a crescere vi linkerò sempre sotto sotto questo video il, il link del gruppo così magari riuscite a entrare a vedere tutti i video di questi youtuber eccezionali che mi hanno aiutato un sacco a crescere ciao e buona estate a tutti